Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere con noi. Finalmente ehm, riusciamo a presentare un volume, Antiche Pere dell'Emilia-Romagna, eh, a cura di Silviero Sansavini e Vincenzo Ancarani, con la collaborazione di Luca Donini, Rosella Ghedini, ed Elisabetta Landi, realizzato proprio, nel, proprio in questi mesi eh, dall'Istituto Beni Culturali in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, in particolare il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Non è la prima volta che noi dell'Istituto collaboriamo con, con il Dipartimento e con l'Università e in particolare con il professore Silviero Sansavini, che saluto e a cui passerò la parola a breve, eh, Già nel 2017 abbiamo avviato una collaborazione per la realizzazione di un volume dal titolo Il pomario della villa, in quel caso parlavamo di mele in questo di pere e quindi continuiamo diciamo in modo eh, virtuale eh, questo percorso all'interno dei frutti antichi della nostra regione. Eh, ricordo a tutti che questo volume che noi avremmo voluto regalare e distribuire in occasione della presentazione che avevamo pensato per il 25 ottobre, al Museo di Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio, ora è ovviamente in modo obbligatorio distribuito soltanto virtualmente online c'è la possibilità sul nostro sito, se voi frequentate il nostro sito dell'Istituto beni culturali di scaricarlo gratuitamente e speriamo in futuro di poterlo distribuire in modo, in modalità cartacea, ovviamente, alle principali biblioteche della regione all'università, in modo da diffondere questo bellissimo volume che impareremo a conoscere nel corso di, di questa presentazione. È una presentazione molto ricca, vedrete, che segue, segue l'andare dell'indice dell del volume che presenta interventi eh, che passano dalla botanica, da esperti diciamo, di tecnologie agroalimentari a Un'attenzione particolare alla cultura gastronomica, alla letteratura, al mito, alla simbologia passando anche dalla letteratura e anche dalla gastronomia, come ho detto. Quindi sarà un percorso che ci accompagnerà in queste due ore. Io avrei dovuto lasciare eh, la parola al nostro presidente, il professor Roberto Balzani, che in questo momento ha dei problemi di connessione, per cui ehm, passo direttamente la parola. Al professor Silviero Sansavini che riprendendo il titolo del suo intervento insieme a Luca Dondini e Vincenzo Accarani all'interno del volume eh, ci parlerà delle antiche pere dell'Emilia Romagna, un patrimonio da conoscere e valorizzare, e eh, il progetto IBC Università di Bologna. A lei professor Sansavini la, la parola e la ringrazio per la partecipazione.